Eh, ma, mh, nonostante questo addisonante titolo di membro del Comitato Scientifico di Badre Costituzione, oggettivamente io non sono un tecnico delle cose di cui si è parlato oggi, nel senso che di, eh, professionalmente mi occupo di temi economico-finanziari, mi occupo di investimenti, diciamo così. Quindi eh, ho delle competenze nel campo dell'economia, ma non certo nel campo specifico di questo intricato eh, oggetto di analisi. formativo informativo e anche politico di oggi. Eh, ciò detto, spero che eh, insomma, queste conclusioni possano essere rappresentative di come una persona diciamo normale, che eh, un cittadino normale forse un po' più che mediamente informato, ha come si può dire, elaborato la luce della discussione della giornata e anche della, delle letture che ho fatto in funzione di questa giornata. Eh, premetto che siccome abbiamo iniziato alle 10 sono le 18.03 vorrei contenere al massimo l'intervento per non insomma, indurre tutti i presenti ad un ulteriore subizio. Insomma. Ad ogni modo il, eh, io penso che ci siano dei punti, magari, se vorrei. Intervenire dicendo sostanzialmente due cose, sottolineando alcuni punti, magari dimenticandone alcuni, ma comunque che sono tanti, sui quali mi sembra ci sia una ampia condivisione e che debbano essere, come si può dire, indicativi di momenti di eh, costituzione di iniziativa politica e di lotta, di confronto con le altre forze politiche, nel limiti del possibile, eh, ed altri che invece rappresentano, quantomeno dal mio, punto di vista, dal mio punto di vista, delle situazioni, come si può dire, di. Eh, problematicità che sottolineano i punti aperti o rispetto ai quali personalmente può essere come, insomma, soggetto, individualmente mi sento abbastanza distante. Eh, allora, sicuramente i dati che dal mio punto di vista in termini di valutazione politica sono anche molto condivisi, nel corso che ho sentito oggi e che condivido pienamente sono, prima di tutto, che il mare parte da lontano. Eh, C'è un tema che è la riforma del tipo V del 2001 che probabilmente è alla base di tutto, è una cosa di cui nonostante Anche nel campo della sinistra. Quello che si disegna, diciamo, nelle modifiche dei citati, all'articolo 117, 116, 117 e 119, che sono parte delle modifiche del titolo quinto, è sostanzialmente una predisposizione di cioè una fattispecie di un'autonomia alla carta, in cui ci può essere una regione che eh, si assume una responsabilità, un'autonomia su determinate competenze e una regione che se ne assume su altre, facendo, diciamo, una combinazione delle. 23 materie per le 20 regioni vengono combinazioni in cui uno Stato salta per definizione, cioè qualunque mente organizzativa di una sovranità unitaria, penso che di fronte a questo scenario dovrebbe dire abbiamo fatto un disastro. E fa male pensare che questa cosa sia stata costruita sugli ultimi giorni, diciamo così, prima della campagna elettorale, che era visto peraltro sul combattere a sinistra, da quello che fu il... Cioè eh, c'è un tema chiaramente eh, che è quello bla, bla, bla, bla, alla luce del sole, vuol dire poco alla luce del sole perché come abbiamo visto la trasparenza sul fronte della discussione pubblica, del dibattito pubblico, sui passaggi che si stanno compiendo, diciamo dalla caduta del governo Gentilone diciamo, e dalla fine del governo Gentilone ad oggi sono assolutamente poco trasparenti, ma c'è sicuramente un tema di eh, costruzione, di aspetti di distributivi regressivi, diciamo così. Nell'assetto che si dovrebbe delineare, eh, che vanno evidentemente contrastati, non scendono le tecnicalità degli standard piuttosto che dei costi storici, ma abbiamo chiaro tutto, tutto quello che ci è stato rappresentato questa mattina. Abbiamo un tema, secondo me, fortissimo di eh, messa a rischio dell'omogeneità del livello dei servizi a livello nazionale. Fermo restando che io ci tengo a sottolineare, ma è stato detto nella dedicato alla sanità che siamo già in un contesto in cui il servizio sanitario nazionale è, come si può dire, suddiviso in 20 servizi sanitari regionali che sono molto diversi in termini di qualità delle prestazioni e il tema citato del turismo sanitario mi sembra che anche le cadute, diciamo anche le indotte che hanno sui vari territori sia molto, molto importante. Per cui partiamo già da una situazione negativa che è orientata a diventare ancora peggiore. Abbiamo un tema da contrastare che è quello della media della scuola, che continuo a pensare eh, da vecchio, come si può dire, non so cosa, comunque è difficile anche qualificarsi, comunque che il tema della, di, una, di, una, di una scuola libera indipendente in Italia, come momento di accesso alla cittadinanza da parte di tutti. Di eh, cittadini di un paese debba essere garantita e abbiamo un tema di aspetti come si può dire di corsa al ribasso sugli standard ambientali eh, che ci è stato secondo me molto bene rappresentato dal collega di eh, Lega Ambiente. Ecco, io direi che questi sono i punti, se dovessi fare come si può dire una classifica dei punti chiave delle cose sulle quali penso che il motivo per cui siamo tutti qua eh, è quello di costruire una battaglia politica. Poi, detto ciò, io penso che eh, forse gli elementi di riflessione più analitica, più puntuale, più dettagliata e anche, secondo me, di problematicità ci sono. Il primo punto è che bisogna partire da un dato di realtà. Cioè qui, nonostante tutto, oggi, su questa bella iniziativa che ha visto anche persone assolutamente autorevoli, eravamo nel momento di massima affluenza 50 persone, su un argomento che dovrebbe interessare a tutti, ma mi sembra che già il nostro interesse di poche persone e nell'ambito del quale sappiamo benissimo che ci sono stati dei referendum in tutte le regioni del Nord noi, sicuramente in Veneto e in via, diciamo così, eh, e eh, nell'ambito del quale queste proposte sono passate, per cui, cioè, questo è un problema, cioè bisogna partire da un dato di realtà che noi dobbiamo esercitare una contra-egemonia rispetto a una economia che non è nelle nostre mani. E questo è un tema importante, per cui sicuramente, e poi c'è anche un tema come abbiamo visto, che c'è questa, questa, questa, questa, una sorta di ineruttabilità di un processo in atto che va verso queste forme, diciamo, chiamiamole di devoluzione, tra virgolette, per capirci, eh, che è guidata da una sorta di inerzia politica trasversale, perché abbiamo visto perfettamente che ci sono anche regioni guidate da. Così, dal centrosimilistro, o comunque da, da, da non diciamo così, che sono assolutamente subalterne a, a, a questi passaggi. Come abbiamo visto il governo Gentiloni, che è stato assolutamente subalterno a questi passaggi, come ci è stato illustrato questa mattina. Per cui questo è un tema. Cioè, il tema della costruzione di una contragenomia vuol dire che questo il dibattito pubblico in maniera sicuramente più efficace di quello che riusciamo a fare, che non dipende da noi, le nostre forze sono limitate, ma questo è un tema il secondo tema che io non ho sentito, l'ho sentito solo nelle, nelle, in una parte dell'elemento dell'intervento di Villone dell eh, questa mattina. Eh, cioè, secondo me, tra questo dipartito, questa, questa, questa, eh, io non sono un moralista eh, a vezzo al manette e alla, e alla, come si può dire, alla critica eh, pregiudiziale dei politici in quanto tali, ma secondo me c'è un tema fondamentale di moltiplicazione dei cittadini e nessuno ha detto oggi che secondo me questa è una cosa da dire visto che tra l'altro il tema permanente tira in questo paese cioè perché sta facendo questa roba? perché de delegare a 20 centri di spesa vuol dire moltiplicare per 20 le possibilità come si può dire di eh, sotto governo eh, quindi, cioè, e di governo anche perché poi il governo quindi, cioè, genera anche potere questo è l'aspetto diciamo non, eh, luminoso e non buio della vicenda che era stato sollecitato da Miloni questo mi sembra un punto forte sul quale cercare di lavorare. Poi c'è un altro tema, io personalmente per quanto riguarda come si può dire, i diritti fondamentali del cittadino, che sono da un lato la sanità dall'altro, per esempio l'istruzione, secondo me ancora più l'istruzione della sanità, come lo vedo io, eh, c'è un tema che comunque il, eh, insomma, non si può essere tale e giacobini per definizione su tutto sembra comunque, Bisogna confrontarsi sul, sul, sul, sul punto che eh, ci sono dei campi in cui l'autonomia ha un senso. Io penso per esempio al tema delle politiche industriali, al tema dell'intervento pubblico in economia, se noi crediamo l'intervento pubblico in economia, come secondo me dentro questa sala ci crediamo tanto, dobbiamo capire secondo me che gli interventi di politica industriale a livello nazionale sono spesso inefficaci e probabilmente bisogna lavorare su un ruolo più pesante delle, dei poteri centrali. Poi c'è anche un altro tema che c'è sul quale secondo me non si può chiudere la cosa in maniera tranchante. Vedo e percepisco che negli ultimi anni il municipalismo è di sinistra e il regionalismo è di destra. Capisco che le maggioranze sono così, però ricordo che il regionalismo viene da sinistra, cioè le regioni sono state costruite in Italia in un momento storico in cui la regione è regione. Peraltro, connettendo la, la precedente osservazione con questa, registro che in Emilia Romagna la richiesta di, di autonomia differenziata non nasce tanto dalla volontà, come dire, di andare nella direzione dell'autonomia sui servizi essenziali, ma nasce nell'esigenza di essere autonomo nella programmazione economica, che torniamo al punto delle politiche industriali. Per cui su questo secondo me bisogna cercare di evitare di essere troppo, come si può dire, eh, ehm, Mono, cioè focalizzarsi solo su un, un, un, un no netto, senza se senza eh, Ragionare un po', ecco, cercare di lavorare con i un, certo un pochino più complessi. Eh, C'è poi un tema, e su questo voglio dire, questo è che secondo me sono, sono, due, sono due temi strategici che sono molto importanti. Il primo, io personalmente, il, per quanto c'è un tema della comunità del servizio sanitario nazionale, già oggi c'è una questione legata alla differenziazione regionale, c'è un tema degli accreditamenti e della sussidiarietà che va contrastato fondamentalmente in particolare in una regione non Lombardia, però c'è anche un tema che secondo me mettere insieme, come, è stato, come ho sentito, adesso mi spiace che la, mi che la professoressa di Rinti non ci sia, però cioè, mettere insieme in tutt'uno. Trattarsi, fondi sanitari, autonomia differenziata, visione neoliberista va bene, però cioè io a questo punto dico che cosa è il neoliberismo, e c'è un solo neoliberismo, cioè queste due questioni. Allora, io per come mi è stato spiegato, cioè come ho imparato leggendo alcuni testi che mh, mi è capitato di leggere negli anni scritti da autorevoli, come si può dire, analisti, sociologi, intellettuali, eh, il neoliberismo ha prima di tutto una modalità che è quella che tiene la con Ariel, la scuola autoliberista tedesca e che si consolida nel dopoguerra nella non poli society e i due elementi chiave, diciamo così, di questa modalità, come si può dire, di pensare il mondo e gli individui, è legato il primo a concepire la della soggettività umana come imprenditrice di se stessa in chiave di autovalorizzazione. Quindi una tematizzazione in cui la parola chiave è responsabilità, alla quale si aggiunge una relazione strettamente disciplinante con il tema del debito che non sarà mai rimesso a nessuno. E formatività. Questi sono i temi fondanti antropologi, dell'antropologia neoliberale per come è concepita da quegli intellettuali che hanno poi, alla fine, essendo diventati genovi, dato vita alla costituzione materiale che fa funzionare l'economia europea. Che poi si declina questa, al vero, il macro, non micro, diciamo così, non di agente individuale, si attiva come quel modo di governare l'economia che espone es, es, es, completamente la dimensione della politica dal governo dell'economia stessa e che si consomme dei tre principi chiave che sono la libera circolazione delle merci dei capitali a livello internazionale, l'indipendenza assoluta della banca centrale e l'austerità fiscale. Questi sono tre temi essenziali che qualificano il neoliberalismo e quindi rendere sostanzialmente impossibile, come ho detto prima, qualunque discrezionalità della politica nel governo dell'economia sulla base di quel presupposto della responsabilità e del contrasto al nuovo al diciamo così, che non ci sono fastidiati sulla questa è un po' la, la, la logica. Ecco allora se questo è il neoliberalismo, dal mio punto di vista, a sinistra, in questa fase, stiamo facendo una gran confusione, perché non stiamo capendo che queste destre sovraniste a partire da Trump che è il genere, sta rompendo con il punto 2, sta facendo su tutta la linea cose diverse da quello che è stato visto il presupposto. Il secondo punto è che se tutta la dinamica dell'autonomia differenziale ci può stare nel campo della performatività cioè noi ci divertiamo dei vincoli e diventiamo più performative quindi diventiamo più imprenditori di noi stessi io il tema se non si ponga con un taglio della spesa, cioè se, si, se non si ponga con un taglio della spesa, diciamo così, e il tema dei fondi sanitari, del povero di crocefisso, che attiene alla libertà di scelta, non li vede in continuità con un discorso neoliberalista. Cioè, i fondi sanitari possono essere brutti o buoni. Io so solo una cosa, che se vado nella mia azienda e dico che togli i fondi sanitari mi crocefiggono, cioè mi prendono estate Insomma, tutti. E questo, secondo me, spiega anche perché, nell'ambito dell'elettorato operaio oggi ha legato più al 40% in un modo o nell'altro. Ed è il partito di votato, come nelle analisi dei flussi elettorali. Quindi su questo tema, come si può dire, cioè, abbiamo da pensarci, quantomeno. Cioè, secondo me dobbiamo dare ordine quantomeno, nelle parole che usiamo, nel nostro linguaggio, nel nostro modo di vedere il mondo. Poi arrivo all'ultimo punto e qui veramente poi mi taccio, io penso che dentro tutto questo tema della cosa che ho sentito poco dentro tutto questo tema della giornata di oggi è che noi abbiamo fatto un discorso molto italo italiano cioè noi abbiamo parlato della devoluzione del federalismo della richiesta di autonomia della rottura diciamo territoriale della sovranità in una chiave che è stata tutta nazionale ecco io su questo mi sarei aspettato soprattutto dal primo intervento avevo avuto modo di fare quella chiacchierata dal professor Rasso nella sua dimensione di esperto di politica internazionale, ma cioè non è che ci siamo trovati in una, in una dialettica poi costruttiva più di tanto. Ma il tema vero è che io vedo questa percezione di questa rottura delle unità sovrane a livello nazionale in tutta Europa o in molte aree europee. Cioè, noi non ci rendiamo conto che in Catalogna stanno succedendo delle cose e ci sono dei politici locali che stanno cioè, sono in galera su cioè questo tema, e che c'è tutto l'atto costituzionale catalano, che impara cioè, ci sono tanti, cioè non sono solo fascismo, per capirci, anzi, in quella situazione, e in Scozia cos'è? Cioè, le indicazioni autonomiste della Scozia, sono, cosa sono? Sono cose di destra? Secondo me no, sono, sono trasversali dalla società scozzese. E pensiamo che Londra, se si fa il Brexit, non, non si svilupperà come una forma di futuro autonomismo. Cioè, c'è gente che pensa già a è passato fuori dall'Unione, dalla Gran Bretagna se non c'è il Brexit. È una tensione quella di cui è espressione questa domanda di maggiore autonomia, di evoluzione che in Italia è in essere da parecchio tempo. E queste richieste sono difficili da leggere. Perché sicuramente, da una parte, come è stato detto stamattina, io lo condivido, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, visti anche i dati economici che ci ha illustrato il presidente dello Spinez, da un lato sono figli della disperazione, dal fatto che voglio dire, c'è questa tensione fra l'interno, di solidarietà e l'interno, di, di austerità, che è quello che ci ha detto Stefano Fassina stamattina, che agisce e che spinge nelle zone mediamente. Sui superiori, <ride> la domanda di quella come si può dire, maggiore autonomia definata in quella speranza di performatività maggiore, di cui abbiamo parlato prima. Ma poi sono anche figlie di identità culturali che sono molto diverse, che qui da noi sono meno forti, però voglio dire, non prendiamo il problema la questione veneta, io da due anni fa, da investitore, quali sono? Mi sono trovato passando il grappa nel più grande studio di un rotario di passando il grappa, c'è una, una roba che è grande, una roba che sembrava un istituto. I uffici legali milanesi questo papà in di dialetto ha di letto un di atto in di dialetto, cioè rendiamoci conto: cioè, è un mondo in cui questo, sottovalutare questa identità culturale è un po' un problema. Cioè, dobbiamo pensarci, non è semplice dire no eh, su tutto, e, e quindi cioè, eh, io quello che penso, che, penso che il tema vero l'ha comunque sottolineato Stefano stamattina, che possiamo pensarla in tanti modi diversi noi abbiamo di fronte un tema della disfunzionalità della, della costruzione europea nel governo dell'economia che è stata messa fortemente sotto pressione nell'ambito nell nell della crisi. Eh, questo è il tema fondamentale, questo è il tema fondamentale e io qui chiudo dicendo che se potessi pensare all'utopia, siccome io a differenza di molti degli elementi di qualche costituzione continuo a pensare all'Europa come superstato, per dirla proprio molto francamente sia capace prima o poi di esprimere la propria sovranità, che sia quindi l'Europa un momento di redistribuzione, diciamo così, e di equilibrio a tutela delle parti deboli. Ma siccome questo non è, non è perché l'Europa oggi è guidata dal metodo intergovernativo ed è generalizzata da sovranità nazionali forti, chiare e distinte, e questo ce l'ha ricordato ancora stamattina, secondo me è un passaggio interessante del suo intervento, questo non riguarda solo la politica monetaria fiscale, riguarda anche l'FCA Renault, eh? no. cioè il fatto che lo Stato della Bibbia cioè, cioè, Macron che è il capo dei imperisti faccia e dica delle cose nell'ambito di un'operazione di mercato è significativo, cioè che questo cacchio di continente è costruito sul metodo intergovernativo e sino a quando non si scarica, però, non si risolve quel problema, non si riesce, bisogna essere, bisogna avere delle sovranità forti. E quindi andare, secondo me, nella direzione della dissoluzione della nostra sovranità, per confrontarci con delle sovranità forti, è un suicidio, è proprio razzolare le speranze di riuscire in qualche modo a prendere la volta. Per cui io penso che alla fine la Lega, che si sta cambiando bene, sta diventando, come dire, da partito eh, della, della secessione a partito della destra nazionale, eh, per quanto mi possa far schifo la destra nazionale e tutto quello che quelli della destra in media fanno, devono uscire da questa contraddizione perché se vogliono giocare la partita europea in una logica di conflitto e di confronto non possono spaccare l'unità di questi paesi che deve essere prestata